Diciamo che abbiamo messo ogni singolo risparmio e fino a quando abbiamo preso i soldi nella nana bianca, a parte un po' di soldi che ci hanno dato i nostri genitori, come, non come premio iniziale ma come premio per gli obiettivi che hanno raggiunto e per l'impegno soprattutto che stiamo mettendo, perché noi di base non avessimo raggiunto gli obiettivi, ma hanno visto che veramente lavoravamo spesso fino alle 4 di notte, adesso ci è andato un po' la calmata perché siamo di più, però lavorare fino alle 4 di notte anche nel weekend, il primo anno ci è veramente rovinato. In un primo momento, come dicevo, abbiamo messo tutti i nostri risparmi, anche successivamente pagavamo comunque le cose con i nostri soldi, eccetera, eccetera. È un sacrificio, perché vuol dire anche se sacrificare non solo il proprio tempo, ma anche le proprio risorse economiche per quello in cui crediamo. E se ci credete bene, mettetecela tutta, se non ci credete, ho trovato un altro progetto che possa piacervi, oppure non state a perdere il vostro tempo, perché insomma, non ne vale la pena. Tanto coraggio e tanto voglia di buttarsi perché è veramente una, una caduta libera nel vuoto e, e siamo noi che dobbiamo fondamentalmente riuscire a costruire qualcosa nel frattempo e continuare a battere alle porte delle persone prendendosi tanti pali in faccia e, e non demordere mai perché veramente basta un, un consulente Vodafone per, per cambiarci a giornata il progetto. Per cui, per cui pazientare e, e però insomma diciamo che la decisione ci vuole. Bisogna veramente prima di partire bisogna pensare un attimo se vogliamo farlo veramente perché sacrificare 3-4 anni della nostra vita per una cosa di questo tipo è, è un passo abbastanza critico. Come diceva lei ci sono vie più tranquille sia a livello remunerativo che a livello di, di, di tempi da dedicare a tutto il resto, sta a noi capire sta ognuno di noi, capire se, se vale la pena o meno provare a mettersi in gioco in questo modo oppure no.